ciao a tutti ragazzi bentornati qui su minecraft oggi facciamo un video di minecraft particolare che mi è stato fatto a richiesta quindi diciamo sono andato tempo fa sono a creare una mappa mi hanno chiesto di crearla sono andato a crearla Sinceramente non è grandissima, però è complicata, adesso vi scoprirete il motivo E' è l'edizione coronavirus, quindi adesso vediamo Abbiamo una mela la mangiamo o oh no, non lo so, partiamo già con mezza vita Delle cosciotte consumate Allora, abbiamo dei cartelli, tanti smeraldi e gli slime alla porta va bene sconfiggi gli zombie del coronavirus 5 città dovrai salvare che... di giorno organizza le spedizioni quindi probabilmente avremo qualcosa da fare di giorno e di notte trova i pulsanti va ah, benissimo trova le ceste che ti aiuteranno quindi ci sono anche tipo dei, degli indizi ma non riesco a leggere Qua c'è scritto qualcosa, non riesco a leggere Completa il monumento, quindi abbiamo un monumento da completare E qua non riesco a leggere Fare le solo di notte Andiamo qua oh. Ok, non me lo ricordavo così, vabbè Abbiamo un piccone, abbiamo una scorta di mele Abbiamo tre libri con ripristino, un tronco e un asse di pazzo Non so perché Proviamo a intanto a rompere questi blocchi potrai fare le missioni solo di notte ok quindi possiamo girare solo di notte eh? Boh, non lo so. questi ce li prendiamo che eventualmente ci posteranno eventualmente servire non so se troviamo dei villager se non sono ancora stati sterminati tutti potremo andare a fare degli scambi magari utili che ci potranno essere comodi qua c'è la porta per uscire ok recupera i 5 vaccini interessante direi che questi li mettiamo qua al sicuro ci prendiamo uno stack di mele d'oro e una che la mangiamo subito andiamo a mangiare subito la mele d'oro, ok siamo pronti comincia subito a uh. Siamo già morti, non è possibile Raga, se morti ancora prima di cominciare Fuggi! Raga, aiuto I blocchetti di legna, salvateli Salvate i blocchetti di legna Raga, aiuto, aiuto, aiuto Via, via, via, via. Ok, dobbiamo esplorare la zona Qua c'è una, una casa aperta C'è qualcosa dentro? No, non mi pare di vedere niente dentro Dobbiamo esplorare bene tutto. Qua c'è una crafting tape, qua c'è un meccanismo. Rompi i miei goditi la vittoria, quindi presumo che sia qualcosa da fare verso la fine. Cos'è questo? La croce rossa, quei letti, che ricovero. Ok, qua ci sono dei panini, un libro, un arboscello. E qua ci sono... che okay. cinque sono quindi presumo che sia la sala del monumento questa presumo Ma che non posso entrare no, ah sì, qua non c'è niente di particolare ne entra, va bene venga ricordarsi ok Raga, ricordarsi dove sono disposte tutte le cose è un incubo qua allora cosa abbiamo dei villager de... un tagliapietre dobbiamo essere rapidi a guardare qua non mi pare di vedere niente non so, ci sono pulsanti? no? qua c'è un ovetto manca armati, quelli piccoli li lasciamo stare, che tanto non ce ne frega niente, qua non c'è nulla aia Tutto malissimo quanto danno fanno questi qua? c'è un bordello di danno sta roba base giorno zero guarda che c'è qua c'è qualcosa qua pulsanti se ci sono saranno nascosti sicuramente Devi vedere qua non vedo niente mm, no quel piano di sopra ok c'è una chest e un unitudine. ok va bene va benissimo quindi Presumo che dobbiamo avere l'armatura Se abbiamo già la spada Abbiamo le armi Un altro libro con ripristino Un altro, protezione Fiamma Ok, presumo che dovremo incantare La nostra armatura E visto che c'è Presumo che sia l'unica armatura Che però Ah, non possiamo incantare Perché non abbiamo abbastanza Quindi potremmo fare Ripristino ragazzi, costa 2%. Ripristino protezione 5, costa 4. Ok, quindi dobbiamo moderare i pezzi ed evitare di perderli, ok? Dobbiamo farmare un po' di livelli. Presumo con gli slime, e quindi niente, ci organizziamo con la spada le mele ragazzi sono sicuro che andrà a finire male quindi presumo che dobbiamo combattere e guadagnarci l'esperienza necessaria ragazzi sono? c'è un bordello di slime stare... no, no, no no no no ci muoio ci muoio ma sono anche veloci sti slime ok Andiamo a guadagnare un po' di esperienza. Occhio, a quelli medi. Che quelli medi comunque fanno danno. Questi piccoli non mi interessano. Eh? Sono anche carini se qua piccoli. Quindi, vediamo se. Ok, ci abbiamo fatto. Abbiamo fatto di esperienza. Quindi, un altro incantamento possiamo farcelo. Mi fanno uno sterninio di quelli piccoli. Raga, non riesco a colpirli. Però una cosa, sono solo questi di libri, spero di no, perché sennò siamo fregati. Forse è per quello che ci hanno fornito ripristino, che così ci ripristiniamo con l'esperienza. Vediamo di tornare in casa e vedere se possiamo fare altri incantamenti. Intanto entra anche un villager, ma va bene lo stesso. Vediamo, allora, non avevamo armatura, non mi sono neanche accorto ragazzi. Allora... Armatura, protezione 5 ce ci la montiamo sopra Poi vediamo cosa abbiamo Spine Spine sono 15 livelli Potenza, ripristino Pot Vediamo se riusciamo Possiamo mettere magari sulla spada Possiamo mettere qualcosa Tipo ripristino sulla spada Ma, ma zero 0 livelli Ragazzi, E ditemelo che ho 0 livelli Che allora, ho addosso Assorbimento Dove arriva sta cosa? assorbimento, assorbimento, anche questa mi è nuova, ci montiamo l'armatura addosso e andiamo a fare un po' di strage, ho visto che sta venendo notte, quindi eventualmente non ho visto regole che ti dice che puoi o non puoi dormire, quindi per un po' eventualmente Possiamo schippare la notte, però ovviamente schippando la notte non potremo andare a farci le missioni, porca miseria. Quelli grossi fanno male vesti. Aiuto! Beh, continua a spawnare qua perché è un super piatto. Scusa villager, Non allora, riusciamo a organizzarci, possiamo fermare i livelli con una fornace se riusciamo a trovarla, se c'è. cibo ne avremo in quantità industriali dopo le giornate passate però va bene lo stesso vediamo dove era la casa eccola qui vediamo se posso andare a farmare qualcos'altro tipo posso mettere qualcosa sulla spada uffa uh, ma sferzante non anche neanche Ripristino costa 2 lama sferzante. Quando 7 li montiamo sopra poi l'arco, l'arco ci abbiamo l'arco con infinità e fiamma. Non vanno d'accordo quindi dovremmo o farci un altro arco o possiamo usarne uno solo. Quindi ripristino, lo mettiamo qua sopra. Ci costa 2. Noi abbiamo uno e abbiamo finito i livelli. Ok, va benissimo così. Se ci hanno fornito gli incudini di riserva Va bene, dai Pronti Oh E' le degli agguati Che fai? Agguato Questa cosa è una cosa illegale Via yeah, Sì, ma gli slime non danno esperienza non danno nulla di esperienza, me ne sono accorto adesso. E mo come faccio esperienza io? Cioè questi danno esperienza, ma non danno niente di esperienza rispetto a quello che servirebbe a me. Mi danno solo... E tu da dove sei sbucato? Mi danno solo ste palline slime, ma che me ne faccio di palline di slime? Niente. Abbiamo mangiare un'altra mela d'oro, va eh? Anche se dovrei tenermene da conto, probabilmente Però Questi sono dettagli Che c'è? Raga, c'è il raduno questo, questo ci scambia cose buone Questo ci scambia cose Eh? Altro che i saldi qua, raga Ha aumentato i prezzi Fammi vedere. 16 frecce ci dà. Beh, mh, per due va bene, dai. Facciamo una scorta di frecce che potrebbe. Aiutarci questa cosa. Se ci fosse qualcun altro, magari. Ma sono tutti. Tu. Tu vuoi solo carote. Tu invece cosa vuoi? Barbabietole e grano, non ho neanche questo, niente. Sarebbe bello trovare una sella. e cavalcare i cavalli quanti ce ne sono ragazzi allora fatemi assorbimento un minuto cos'è questo assorbimento questo non capisco oh. tu tu tu mi dai qualcosa di no tu non mi dai niente sono inutili sti villaggeri, perché ho tutti quegli smeraldi. Cosa servono? Fermi, torna indietro, ok. là c'è cedolli, raga, c'è cedolli. Per muore malissimo. Niente. Sto tornando notte quindi, per questo episodio finisce qua. Io adesso intanto farò un po' di livelli che così possiamo attrezzarci meglio il prossimo episodio. Inciantiamo un po' di materiali, vediamo se possiamo fare degli scambi. Entro qua per sicurezza. Cosa qua? Una fornace affumicatore. Mettiamo a cuocere le costolette con l'unico pezzo di legna che abbiamo, e basta, vado. Niente, mi serve, però mi serve un letto a me. E che problema c'è? Ci sono letti in abbondanza qua. O no? No, qua non ci sono letti proprio per niente. c'è un letto. Sì, qua ci sono gli infermeri. Fermi lì! E si salva! Niente, a questo episodio finisce qua. Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. Speriamo di essere ben attrezzati nel prossimo episodio.